Ciao a tutti e benvenuti alla visione di questo nuovo video sul tema l'ipnosi di massa nei tempi moderni. Oggi esploreremo come le tecnologie moderne sono state utilizzate per manipolare le popolazioni attraverso l'ipnosi di massa. L'ipnosi di massa è un fenomeno in cui un gruppo di persone viene ipnotizzato e manipolato attraverso l'uso di tecniche di persuasione e di comunicazione. Questo fenomeno è stato utilizzato per manipolare le masse per molti anni ma con l'avvento delle tecnologie moderne la situazione è peggiorata. Oggi le tecnologie come i social media, la pubblicità online e la televisione sono state utilizzate per manipolare le masse e influenzare il loro comportamento. Ad esempio, attraverso l'utilizzo di algoritmi, i social media mostrano contenuti personalizzati in base ai nostri interessi e alle nostre preferenze, creando una bolla informativa in cui ci sentiamo sempre confermati nelle nostre opinioni e vediamo solo ciò che ci piace, senza essere esposti a punti di vista differenti. Inoltre, la pubblicità online utilizza tecniche di persuasione per convincerci ad acquistare prodotti di cui non abbiamo bisogno, mentre la televisione utilizza tecniche di storytelling per manipolare le nostre emozioni e convincerci a guardare determinati programmi a comprare determinati prodotti o a compiere determinate azioni ma come possiamo difenderci dall'ipnosi di massa dalle tecnologie moderne operata dai governi o da poteri ancor più in alto la risposta sta nell'educazione della consapevolezza dobbiamo sviluppare la capacità di pensare in modo critico e analizzare le informazioni in modo indipendente dobbiamo essere consapevoli delle tecniche di persuasione utilizzate e imparare a riconoscerle per non cadere nella trappola della manipolazione. Inoltre, dobbiamo essere selettivi riguardo alle informazioni che consumiamo, evitando di vivere in una bolla informativa e cercando fonti di informazione diverse e affidabili, nella consapevolezza che tutto ciò che arriva ai nostri sensi, seppur razionalmente riusciamo a decodificarlo, a livello inconscio crea ancoraggi e lascia il segno. Dobbiamo inoltre prestare attenzione alla pubblicità e alle tecniche di storytelling cercando di valutare i prodotti e le informazioni in modo razionale e oggettivo. In conclusione, l'ipnosi di massa è un fenomeno reale e pericoloso che può essere utilizzato per manipolare le masse attraverso le tecnologie moderne. Tuttavia, con l'educazione e la consapevolezza possiamo difenderci dalla manipolazione. E vivere in modo indipendente e libero. Almeno questo è il nostro obiettivo con la nostra informazione ovvero risvegliare le coscienze per tendere ad una vita migliore. Grazie per aver guardato questo video e se ti è piaciuto iscriviti al canale, attiva la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nostri prossimi video.